Significa appartenere a Gesù. Amore, allora, cosa stai studiando o leggendo? Sto leggendo una scheda di religione. Per catechismo? Sì, che tra poco vado alle 5. Sì. Sono le 4 e qualcosa. Sì? Brava, e di che cosa parla? Del, del di battesimo. Essere, sì, del battesimo. Guarda, essere battezzato significa appartenere a Gesù Cristo. Allo, allo stesso modo in cui il corpo e testa vanno insieme. Benissimo, brava. Allora, tra pochi minuti ti porto a catechismo. Sì, sì, sì, sì, sto per arrivare. Ok, va bene, bella idea. Va bene. Eh? Dobbiamo andare? Eh sì sì sì. Con che stavi parlando? Con la mia compagna di catechismo. Ah. E... Quale sarebbe la bella idea? Che tornavamo a casa da sole? Cosa ne pensi? Oddio, sai che non sono molto convinta di farti tornare a casa da sola oltretutto adesso diventa buio presto. Però se sei insieme alla tua compagna, chi è Emy? Quella che abita qua vicino? Sì. Mm, vabbè, dai, però mi raccomando, eh, non farmi stare in pensiero, non fermatevi a chiacchierare, torna a casa subito, d'accordo? Okay. ok, andiamo che è tardi? Sì, sì. Cosa fai? Ginnastica? Ascolta, porto Vanessa a catechismo e torno subito. Resti con Daniel? Poi facciamo ginnastica insieme? Ok. Ok, Vane, andiamo. Allora, guarda, ascoltami bene la strada. Sì. Vabbè, non è tanto difficile la strada da catechismo a casa nostra, però sai benissimo che dove c'è lo stradone devi stare molto attenta quando attraversi la strada, ok? Sì. Mi raccomando, non mi fare stare in pena mm. E voi ragazzi, siete mai andati a scuola o a catechismo da sole a piedi? Scrivetemelo nei commenti Per la Vanessa sarà la prima volta e io sarò ovviamente preoccupatissima C'è un gattino? Sì Vediamo un po' Ascoltami Si fa carezzare Si fa carezzare dici. Allora Vane Vedi questa strada? Questo stradone, ascoltami, guardami, è pericolosissimo e tu lo sai, perché arrivano macchine a tutta velocità, quindi mi raccomando, prima di attraversare guarda benissimo la strada. Io adesso ti saluto perché sei arrivata, attraversiamo la strada, sei arrivata, ti saluto e quindi ci vediamo a casa. Bene. Ciao amore, buona lezione. Ciao ciao. Ok ragazzi, ho lasciato Vanessa Catechismo e come avete capito vuol tornare da sola con questa sua amica con la quale parlava prima al telefono. Per lei sarà la prima volta in cui farà un pezzo di strada a piedi perché fino ad ora, non, ovviamente, essendo comunque ancora piccola, appena compiuto 9 anni, non è mai andata da sola da nessuna parte. Sono un po' preoccupata, non ve lo nego, però è anche giusto che cominci a essere più indipendente e autosufficiente. Allora Anastasia, siamo? Per fare ginnastica? Sì. Eh? Dai, che cosa facciamo? Gli addominali? Sì, quanto ci serve? Povera no? me. Perché, ragazzi, dovete sapere che io fino a luglio seguivo un corso online di ginnastica e Anastasia, bravissima, faceva lezione insieme a me. Adesso? Che... Sì adesso è un po' di giorni che mi chiede di ricominciare e in effetti ha ragione a breve ricomincerò e quindi oggi ha deciso di fare qualche piccolo esercizio insieme a me e nel frattempo che aspettiamo che Vanessa ritorni da sola da catechismo iniziamo a fare qualche, qualche esercizio dai Ani, ci sei? Vieni, vieni, cominciamo a fare un po' di addominali ti dico io cosa vieni, vieni, vieni, vieni. cosa devi fare? allora facciamo un po' di addominali sei pronta? Mani dietro la, la testa. E uno, due, tre, tre, quattro, cinque, sei e sette, otto, nove sei. e dieci. Ad e bravo! Facciamo quattro. Quali? Se il ponte? Facciamo il ponte. Uno, <ride> non solo, due, tre, tre, quattro. Questo va bene? Ai tutti! 8, 9 e 10 Oh, sono già stanca! Anch'io. Ragazzi, sono già stanca. Sono proprio una vecchietta. Adesso cosa facciamo? I pesi? fatto? Anastasia, scegli gli esercizi da fare. Quale vuoi fare? Bello. Arriviamo Aspetta. fino a 7 in questo... Dai, vai. Conto no. io, falli tu. se sennò... no non ti si vede vai 1 2 3 4 5 e 6 bravo amore non adesso... facciamo gli altri 3 ok 7 8 9 e 10 bravissimo avete visto ragazzi come brava Anastasia fa le ginnastica? adesso andiamo con i pesi con altro, da. prendiamo i pesi dai ma lo sai Anastasia, una cosa, vieni qua che ti dico una cosa esatto. Vanessa ha deciso che vuol tornare a casa da sola da catechismo insieme a una sua amica compagna di catechismo io sono un pochino preoccupata perché tu lo sai com'è la strada insomma, c'è cioè quello stradone da attraversare eh? quindi dobbiamo aspettare che torni, guardiamo l'ora perché se dovesse ritardare la vado a cercare ok? Mamma volevo dire di ragazzi che a me mancano tre giorni per il mio compleanno, compagno È vero, manca pochissimo, però domani è a scuola eh Perché altrimenti non puoi festeggiare il tuo compleanno sì. se non stai bene Domani si va a scuola perché è tantissimi giorni che sei a casa, ok? Ani, sono le 6 passate e Vanessa non è ancora arrivata, senti ascoltami un attimo, resta qui che tanto ci sono Daniele e papà, io vado a vedere dov'è, ok? Sono le 6 e 10 e Vanessa non è ancora tornata, sono preoccupatissima, oltretutto è buio pesto, come potete vedere non si vede niente e sto andando a cercarla non La trovo, sono andata in un paio di posti, sto facendo la strada che eh, dovrebbe aver percorso lei ma non la trovo e non so dov'è, sono preoccupatissima niente ragazzi non la trovo, non la trovo e sto tornando indietro, devo tornare subito a casa ragazzi sono arrivata a casa, mamma mia sono agitatissima uh. c'è più nessuno ma Vanessa è tornata Anastasia ragazzi c'è la cartelletta di Vanessa di catechismo quindi significa che Vanessa è tornata a casa probabilmente ha fatto un'altra strada e non l'ho vista il problema è che adesso non trovo neanche Anastasia e non so dove sono Anastasia Vanessa ma le sentite sono in bagno stanno ridendo bambine bambine Aprite? Aprite Vanessa apri eh, sì, sì, sì. Vanessa apri Che dobbiamo fare un discorsetto io e te apri cosa state facendo? Primo secondo ma che strada hai fatto Che io ti sono venuta a cercare Era tutto buio pesto alle 6.10 Non eri ancora tornata Cosa sta facendo? Stavi? Cosa hai in mano Anastasia? Oh, niente. Io niente, guarda! E l'altra? E l'altra? Tira fuori tutte e due le mani. io ho visto del fumo. Fatemi vedere: girati. Eh, ma... Dove eri? Con che, che strada hai fatto? Hai fatto una strada diversa? Girati. Giratevi. Non parlo, non giro. Tu, Anastasia, anche se ogni tanto ti cambi invece di star sempre in bene. Pire girati ehi cosa state facendo con quella faccia cosa state facendo tu cosa stai ravanando cosa ti stai ravanando Girati, senti che tosse sei una fumatrice ah! cosa? Cosa, cosa hai fatto cosa hai portato a casa come fammi vedere tira subito ma, no, ma ragazze eh, no. Ma cosa avete in mano una sigaretta Guarda lì, guarda lì, cioè, guarda lì. Tu Fammi capire smettila La prima volta che, che esci da sola e torni a casa da sola Torni a casa con le sigarette Fammi vedere no. questa sigaretta Fammi vedere Allora vi do tre secondi Fammi immediatamente Vedere la sigaretta Perché adesso vi ambazzo eh? E chiamo subito la mamma di Ami ah è caduta no, no, togli ah, la mano no. che cavolo è ma dai, ma si mette l'ontano un miglio che è finta, guarda. Come è finta Anastasia smettila che c'hai già la polpa ma come è finta ma come è finta si sì, guarda vedi sì. quelle rosse sono finte ma dove le avete prese le sigarette fise eh. avete fatto prendere un po' oltretutto e c'è la luce guarda. che sembra veramente che tu oggi quando stavi dormendo noi siamo usciti. Perché... Che schifo! Sa di borotalco, vero? Sa... Se... Ah, sì, siete uscite mentre io dormivo? Sì, Sa sì. di borotalco? Sì, vero, ragazzi, siamo usciti mentre sì. mamma dormiva. Te l'ha data con qualche, qualche amica o le avete prese su Amazon a mia insaputa? Adesso okay, sì, le ho prese su Amazon. Mi avete fatto venire un colpo. credo Ehi. che vi eravate messe a fumare a 6 e 9 anni. Comunque va bene Ragazze dovevo essere io A farvi lo scherzo Questo è già il secondo scherzo che mi fate E non finisce qua Sì sì sì Questo video finisce qua Non iscrivetevi al canale Non attivate mai la campanella E dovete Sì Per due anni Dovete morire qua dentro è qua dentro noi spariamo la pizza, Vabbè, ma io a voi due vi caccio dal canale. Eh? Ah, voi due vi caccio fra, dal canale. Tu, fra, bro, bro, bra, bra, bra. Ah, sì, no, guarda, questo, Nicola, questo linguaggio con la sigaretta ah, in bocca è perfetto. È no, ma ragazzi, ma vi rendete conto che, vabbè, a parte la sigaretta che poi è finta, grazie a Dio, ma all'inizio mi è venuto un colpo, anche perché il caso voleva che Vanessa tornasse da solo oggi da catechismo e con le sigarette anche in tasca, era perfetto. Ma avete sentito sì. cosa hanno detto? Che non dovete iscrivervi al canale, non dovete mai attivare la campanella. Se siete d'accordo con me, le butto fuori dal canale.